Siamo qui in questa stupenda cappella attigua a Tigua, Santa Maria degli Angeli, chiamata Cappella delle Rose. Sono riprodotti alcuni episodi della vita di San Francesco. Come sappiamo, un uomo, un uomo di Dio, l'Alter Christus, chiamato così, proprio in ragione della sua grande fedeltà a Cristo. E per di più il Vangelo di questa domenica ci rimanda proprio a questo tema no? della costruzione della pace, quando si parla di quel re che si attrezza, che va incontro all'altro, al nemico, pur di ecco, invocare la pace. Lo fa certo anche per un ragionamento, no? alla fine di un ragionamento logico, non posso farcela con le mie forze, però ecco diventa poi propositivo e in qualche modo desidera la pace ogni cristiano, ogni credente come San Francesco dovrebbe desiderare la pace più di ogni altro San Francesco ha testimoniato con la vita la pace, pace con il creato, pace con se stesso, pace con gli altri, pace con Dio una pace interiore che ti porta anche ad affrontare ogni difficoltà quelle espressioni molto violente di Gesù, ci stupiscono chi non odia suo padre, sua madre, suo fratello, sua sorella e, e, e quindi e li ama più di me stesso e non, è, non è degno, non può essere mio discepolo. Il stesso Francesco diceva chi è mia madre, chi sono i miei fratelli, lui stesso si è spogliato di tutto davanti al Vescovo di Assisi proprio per rinnegare in qualche modo, per privarsi tutto ciò che apparteneva alla sua famiglia, all'intimità della sua famiglia. Ed è lì che è iniziato tutto, in questa totale donazione di sé nella povertà. Il vero discepolo riesce quindi a ridimensionarsi, mettere Dio al centro, non che non debba amare i suoi genitori, non debba amare i suoi cari, ma debba considerare tutto questo alla luce dell'amore di Dio, ponendo Dio al centro di ogni cosa, al centro rinnegando anche se stesso, come più avanti dirà il Signore, rinnega te stesso, porta la tua croce. E in questo senso ecco deve essere il costruttore di pace, così come e diceva Tantonino Bello, mi piace citarlo ancora una volta, diceva appunto che per essere discepoli di Cristo bisogna chiedere la pace, bisogna amare la pace e bisogna crederci e costantemente alimentare questo desiderio di essere in pace. Buona domenica.